Dal prossimo 15 novembre per utilizzare i servizi online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sarà necessario utilizzare SPID, la tua identità digitale, per accedere a tutti i servizi della pubblica amministrazione in modo veloce e sicuro. Se hai già le credenziali SPID, puoi accedere al portale e usufruire dei servizi. Non hai ancora SPID? Nessun problema. Vai su speed.gov.it e attivalo in pochi clic. Hai tempo fino al 15 novembre. Più serviti, più spediti. Con Speed.